Ciao a tutti ragazzi, finalmente siamo arrivati ai 1000 iscritti su YouTube. Uh, volevo ringraziarvi tutti. Questo è un traguardo molto importante per me. Anche il video speciale per i 1000 iscritti. Non in questi video per i 1000 iscritti, vi ammazzo se vedo giù nei commenti il, uh, Grande Luigi, questo è il video per i 1000 iscritti. No, il video per i 1000 iscritti lo speciale uscirà più avanti. Oggi volevo parlarvi di un confronto di cuffie con i fili e cuffie senza fili. Qual è la differenza? Allora, la differenza sono minime. Queste sono le cuffie con i fili, in cui io le utilizzo collegando direttamente al telefono. Invece, queste sono cuffie Bluetooth, senza fili. Come avete visto anche nel sondaggio, hanno vinto le cuffie Bluetooth. Volevo. Farvi chiarire alcune cose su queste due cuffiette: cuffie Bluetooth, cuffie con i fili. Ora vedremo nel video quali sono le migliori, quale uh, conviene comprare e quali cuffie dovete utilizzare nella vita quotidiana. Allora, ragazzi. Queste sono le cuffie Bluetooth. Allora, le cuffie Bluetooth sappiamo che ne... queste sono altre, ce ne sono di vari tipi. Non tengo la custodia al momento, sono facevo vedere con la custodia. Queste sono quelle che sto utilizzando in questo momento. Uh, cuffie di fascia media contro cuffie AKG, sarebbero delle cuffie uh, quando escono dalla confezione di S9 S10. Allora io vi consiglio um, se volete delle cuffie che non vi danno troppo fastidio per strada anche per esempio quando dobbiamo per esempio, salire me sulla metro salire su un treno e avere delle cuffie che dovete capire come togliere i nodi Se di voi è capitato come sciogliere i nodi come mettere queste cuffie dentro all'orecchio sicuramente è una cosa molto scomoda invece le cuffie Bluetooth sicuramente per strada o dentro una metro, anche quelle più alte di, uh, di fascia alta, in cui hanno una riduzione del rumore, hanno delle funzioni superiori rispetto a delle cuffie Bluetooth uh, wireless, oppure ci sono delle cuffie Bluetooth wireless superiori in cui potete utilizzarle dentro la metro o nel treno. Uh, sicuramente le mettete nell'orecchio, non ci sono problemi. L'unico problema di queste cuffie, ad esempio, quando si scaricano e non avete delle cuffie uh, di riserva vi consiglio sicuramente queste qua, che sicuramente con queste non uh, avete la giornata molto più tranquilla. Ad esempio, se dovete andare al lavoro e volete sentire un po' di musica, andate a scuola, e volete sentire la musica sicuramente con queste eh, sono molto anche molto potenti vi consiglio la HG, infatti eh, le consiglio specialmente con i fili a chi per esempio non vuole per esempio arrivare a casa con eh, cuffie bluetooth scariche o cuffie bluetooth diciamo che non arrivano a fine giornata eh, le cuffie bluetooth sono molto eh, belle da utilizzare anche molto comode però l'unico problema è che si scaricano prima e poi e perciò vi consiglio di comprare delle cuffiette delle cuffie di alta fascia in cui vi permette di uh, durare ancora di più la batteria e avere anche la ricarica wireless e scaricarle direttamente in quel momento. Sicuramente è un'ottima soluzione. Infatti poi sicuramente io mi trovo con tutte e due sinceramente. Mi trovo sia con queste Bluetooth che le metti direttamente nell'orecchio e sicuramente sono ottime. Invece se le mettiamo anche a caricare dovete aspettare un pochino un'oretta, un'oretta e mezza in base alla cu alle cuffie che comprate. Vi consiglio anche questo tipo di marca da comprare cui potete anche spendere sui 30 euro 20 euro uh, delle cuffie ottime. Io dopo 5-6 mesi uh, ce l'ho ancora e mi trovo molto ma molto bene, sono potenti anche i bassi che le consiglio specialmente chi ama sentire musica per strada senza problemi, anche molto alte però vi ricordo non cancellano di tutto il rumore esterno uh, invece le cuffiette queste qua, un altro consiglio per acquistarle uh, per esempio se state a casa la notte, vi mette nel letto a dormire o vi sentite la musica per esempio io quando sono nervoso sento la musica o per esempio andate a correre, se avete delle cuffiette che vi cadono, anche quelle là bluetooth, invece queste qua sono con i fili, le inserite dentro all'orecchio, però anche qualsiasi tipo di cuffia con i fili e non dovrebbero cadere facilmente. Invece quelle là senza fili sono anche, sono anche quelle impermeabili con certificazioni IP67 o certificazioni IP68 vi permettono anche per esempio di andare contro il sudore, qualsiasi tipo di, uh, di pioggia ma ci sono anche cuffie bluetooth che hanno le certificazioni IP68 e IP67 un pochino più corte. Comunque diciamo che le differenze sono minime dalle vostre esigenze se siete abituati con delle cuffiette con i fili che secondo me sono anche ottime eh, se non si scaricano mai la batteria Uh, rispondere molto velocemente alle chiamate Hai delle cuffiette in cui sono più piccole sempre con i fili ma comunque sono molto molto migliori rispetto a queste qua che sono giganti cioè hanno dei fili molto molto grandi però le AKG per esempio se andate nel treno non fare troppi fili infatti vi consiglio sempre delle cuffiette con i fili piccoline o per esempio che non fanno eh, i nodi all'interno eh, del telefono e che sapete se andiamo su una metro se andiamo su un treno e rompi palle sta cosa scusatemi la parola che dovete sempre eh, snodare i fili e un'ora per snodare i fili e non potete sentire la musica invece le cuffie bluetooth avete la possibilità di sentirle tranquillamente allora, il mio consiglio sono, in base alle vostre esigenze, se amate delle le cuffie con i fili e che ci sono ancora persone che hanno votato che amano le cuffie con i fili, anche perché la batteria non si scarica, sicuramente ve le consiglio. Anche queste qua sono H AKG, sono molto potenti di audio e sono antifilo in cui non si fanno i nodi e veramente sono ottime. Anche per esempio se andiamo in giro o per esempio tenerli in casa, sicuramente è un'ottima scelta. Se, vede, se volete delle cuffiette invece via blu, tutto anche nel treno o nella metro, eh, senza che ci mettete due anni per, me per inserirle nell'orecchio, sicuramente è un'ottima scelta. Anche perché per esempio eh, in inverno potete anche mettere un cappuccio per coprire, in cui per esempio le persone vedono che state con le cuffie, avete il telefono, qualcuno senza portare seccia provare a rubarvelo sicuramente ne si vedono molto di meno queste qua rispetto a quelle però dipende ve l'ho detto ci stanno anche delle cuffie che han, stanno eh, hanno i fili ma sono ancora più piccoline sicuramente le trovate su amazon o vari siti o anche nei negozi fisici invece ancora un giudizio su queste cuffiette ragazzi, eh, ve le consiglio anche per andare che dirvi al mare Uh, ve le consiglio anche perché le KG sono delle cuffie ottime e sicuramente uh, non si scaricano mai se siete andate a mare e improvvisamente si scaricano le cuffie bluetooth e non sapete come fare uh, sicuramente queste qua sono ottime io le amo ancora, le utilizzo anche per la casa o le utilizzo uh, in giro comunque le utilizzo però, comunque io per strada di solito uso queste qua. Però, quando sono scariche, utilizzo queste. In caso di emergenza, usate tutte e due. Così state sicuramente tranquilli. Perché le cuffie queste qua KG costano 10 euro alla fine, invece, queste qua di fascia media costano sui 20-30 euro, una quarantina di euro. Vi comprate tutte e due alla fine di cuffiette. Grazie, con questo è tutto. Lasciate like, iscrivetevi al canale e condividete i miei video. Ciao ragazzi!